Permesso? Avanti, prego, grazie. Ah sì, davvero. Molto. Permesso, permesso. Prego. Grazie. Eh, poi non ce l'ho messa. Sì, eh, so davvero. Sì.